Salve comunità, bentornati al nostro avvento. Io sono Giacomo e oggi continuiamo subito con le nostre creature e parliamo di Jack Frost. Parliamo di Jack Frost o Yokul Frosty o Yokul Frosty che è una leggenda che sembra avere origine dalla cultura anglosassone e norrena. O meglio, non proprio. Allora prendete con le pinze tutto quello che dirò oggi. Perché come al solito ci servirebbe più tempo per fare delle ricerche. Bisognerebbe spenderci molto molto più tempo di quello che ci posso spendere adesso con questo tempo ristretto con cui sono partito in corsa. Bisognerebbe ricercare qualcosa anche al di fuori dei siti internet che citano altri siti internet che sono stati cancellati. Che eh, va bene, ci sta, siamo nell'era digitale però insomma le fonti mannaggia loro quantomeno in questo video non riceverete solo quello che c'è scritto su wikipedia perché boh, un po' di decenza almeno l'ho conservata bene cominciamo partiamo dagli occulti rosti, che sembra che non esista o meglio Esiste un personaggio nella mitologia norrena che si chiama Yokul e il cui nome è anche Frosty. Oppure, boh, non lo so, penso che ci siano anche delle versioni in cui sono due fratelli. Fa lo stesso. Yokul vuol dire ghiacciolo, da quello che dice l'internet. Yokul vuol dire ghiacciolo. Frosty vuol dire gelo. Yokul è uno dei figli del vento, cari, figlio di Mir. Thor! figli di Khmer Cari ha fatto un botto di figli tutti con nomi che significano cose che sono il loro ambito di lavoro senza che io mi perda in, in pronunce strane che non saprei sicuramente fare ve li dico in italiano allora iceberg, neve, neve densa tempesta di neve eh, neve lieve e scintillante vabbè insomma figli per tutte cose eh, fantasia mh, non reperita quindi yokul, detto anche Frosti. È uno dei giganti che vivono nello Jotunheim. Tra l'altro uno dei giganti che mh, si diceva che assieme all'occhi tutto il Ragnarok eccetera eccetera avrebbe portato l'Apocalisse. D'altronde non mi stupisce che sia così perché se vivi al nord nel freddo gelido ci sta che per te l'Apocalisse sia proprio il gelo più totale assoluto. In... Ha senso. Jack Frost invece è un'impersonificazione dell'inverno che non si capisce bene se abbia origine nel folklore, vi metto anzi in descrizione un articolo che sostiene che Jack Frost non abbia nessuna origine nel folklore È proprio uno di quegli articoli che mm, appunto non hanno fonti Cioè hanno le fonti ma le fonti, se tu clicchi sulle fonti, le fonti non esistono più perché sono su internet Vabbè, ok, ci sta Ad ogni modo quello che c'è scritto in questo articolo è che comunque appunto sia un'impersonificazione dell'inverno Come ce ne sono tante, c'è cioè nonno inverno in Russia, c'è cioè fra Wolle in Germania, che si rifà il letto e scuote, tipo, sprimaccia il cuscino e quella è la neve che scende. Forse Jack Frost è più un colloquialismo, come tipo Old Man Winter, che anche gli inglesi hanno. Quindi non è proprio un personaggio del folklore, ma è più un modo simpatico per riferirsi all'inverno. Sempre lo stesso articolo, seguendo la linea del colloquialismo, fa notare come Jack sia semplicemente un nome molto comune, quindi dato così, non necessariamente... Con un motivo, cioè come se ci fosse un personaggio. Penso che sia la stessa cosa per Jack o Lantern. Tutti Jack tra gli anglosassoni. Vabbè, eh, sono molto onorato. Ora, io non so se tra voi ci siano degli esperti di eh, fiabe italiane, però da noi c'è la stessa cosa con Giovannino. Ok, Giovannino tipo, è un nome che è molto utilizzato nelle fiabe perché c'è un botto di gente che si chiama Giovannino, Gioanin. Tutti, tutti Giovanni, ok? Si, evidentemente era un nome molto comune. E ci stava bene nelle storie. Così. Che sia stato un modo di dire oppure no, poi questa impersonificazione è stata utilizzata, è stata inserita in testi, in romanzi, poesie, come uno spiritello che, che fa tutte le cose che fa l'inverno, no? Toglie il colore alle foglie in autunno, crea eh, dipingendo, è un pittore che dipinge... Eh, sulle finestre, quegli scarabocchi che si formano in inverno, oppure Jack ti pizzica il naso, te lo fa diventare rosso, spacca le cose, insomma, mh, tutte cose che l'inverno fa, che il freddo fa... Le fa Jack. Nota a margine. Wikipedia dice che, oltre a dire che Jack Frost e Jokul Frosty sono la stessa cosa, cioè nel senso che un... derivano dalla stessa roba, non si capisce, questo non è assolutamente sicuro, dice che a Jack Frost è intitolato un intero capitolo del Kalevala, che è un'epica noire del XIX secolo. Non è vero, o meglio, non lo so. Cioè, ovviamente non lo so perché non ho il Kalevala, però vi faccio presente che nella versione che ho trovato io del Kalevala su internet c'è un capitolo eh, dedicato a Frost. Però si cita solo Frost o Frostfind, che è appunto uno spirito malvagio. Però il nome Jack non è presente, non si sa, ma non è neanche tanto rilevante. Vero o non vero? A me piace molto l'idea. Di questo spiritello pittore che fa cose col freddo e fa i dispetti e se lo fai arrabbiare potrebbe addirittura congelarti del tutto. Insomma, non vedo perché Yokul o Jack non dovrebbero rientrare a buon diritto in questo calendario. Nell'articolo, sempre lo stesso, che vi lascio in descrizione, c'è anche una cronologia, probabilmente incompleta, di quando Jack Frost viene citato o ritratto nella storia. Ve la lascio perché è molto figa, secondo me. Giusto per dirvi una cosa che mi ha colpito, Jack Frost viene rappresentato all'interno di un quadro come un generale del nord durante la guerra di secessione e questo appunto perché c'era stato un discorso in cui veniva citato Jack Frost si diceva il nostro alleato l'inverno Jack Frost che combatterà con noi molto figo questa cosa di Jack Frost come alleato dell'esercito del nord molto molto bello due spunti veloci per delle avventure immaginatevi ad esempio di utilizzare come partenza la leggenda di Yokul e immaginatevi che da tempo sia iniziato un inverno rigidissimo, magari è iniziato prima o in, una, in un periodo dell'anno in cui non c'entra niente, oppure è solo particolarmente rigido. L'unico modo per far sì che il tempo migliori è parlare con Yokul. Peccato che lui sia un gigante alto, non so, 100 metri, 200 metri, 300 metri, alto come una montagna. E l'unico modo per parlarci, visto che la distanza è tanta e il suono mm, non passa, è arrivare nei suoi padiglioni auricolari. Il vostro gruppo dovrà imbarcarsi in un viaggio... Sopra il corpo di Yokul arrampicarsi su questa montagna semovente, anche se, boh, non si muoverà tantissimo perché sennò fa il devasto in giro, per arrivare in uno dei suoi padiglioni auricolari. Chissà cosa incontreranno. Beh, se Yokul è grande come una montagna, sicuramente può essere abitato. Chissà quali sfide dovranno affrontare lungo il cammino, oltre all'estenuante arrampicata. Magari essendo un gigante, Yokul ha anche, non lo so, delle pulci giganti. E allora queste pulci possono essere tamate per salire su fino in cima? E cosa sarà successo là sopra? Perché è partito questo inverno? Il gigante magari è arrabbiato e allora dovrà essere calmato oppure minacciato? Oppure ci sarà qualche essere malvagio che gli sussurra all'orecchio che di sotto fa troppo caldo e lui sta solo cercando di aiutare? Tra l'altro sui vantaggi di avere dei giganti alti come montagne vi lascio qua sopra il video di Damiano che ha fatto un po' di tempo fa e in questo canale ci sono anche due nel contesto che vorrei che potrebbero vagamente servirvi come spunto uno è ambientato dentro un essere umano e uno parla di omini molto piccoli che combattono uomini molto grossi non lo so vedete voi magari può essere interessante anche solo per boh, avere delle immagini allora pensiamo a un combat molto veloce vi dico di questo non sono particolarmente soddisfatto come sono soddisfatto per esempio del prossimo che arriverà su questo canale Però eh, ve lo metto comunque Possiamo sempre rilaborarlo nei commenti Se avete delle idee migliori per favore assolutamente Scrivetemene, facciamo, parliamo, chiacchieriamo Combattiamo questo Jack Frost A me piace molto che sia uno spiritello Però sinceramente mi piace molto di più che sia un generale a cavallo Secondo me se gli date una bella cavalcatura e una sciabola di ghiaccio Mm, è perfetto un sacco di mobilità e uno stile veramente da invidiare oppure potrebbe avere un pennello e una tavolozza e quando gli avversari lo ingaggiano la tavolozza si trasforma in uno scudo e il pennello si trasforma in una sciabola perché tanto lui Modella il ghiaccio, cioè, boh, bello, secondo me ci sta, molto scenografico Cosa potrebbe fare in questo combattimento? Allora, secondo me Jack sarà freddissimo e questo freddo si irradierà intorno a lui Sarebbe bello che chiunque gli si avvicini per cercare di, di, di attaccarlo subisca i morsi del genere Bonus action, quando colpisce qualcuno con una bonus action può cercare di distruggere Qualcosa portato dalla persona colpita Può essere un oggetto, un equipaggiamento eh, La lama magari, l'arma Date un tiro salvezza però cercate di spaccare quelle dannatissime armature us Usando questo freddo intensissimo di Jack Allora, reazione mi è venuta in mente questa roba secondo me assurda Una volta per turno quando Jack viene colpito Può voltarsi verso l'avversario che l'ha colpito E tipo con lo sguardo gli ghiaccia la par gli occhi Non gli occhi Tipo la parte superiore Oppure tipo gli, gli si dipingono delle cose sugli occhi E quello non riesce più a colpire Quindi avrà svantaggio per il prossimo turno Una roba così Ho messo come villa in action Turno 1 Come prima villa in action Ho messo che Jack con tipo la sua sciabola Il suo pennello Pittura un'ondata di freddo Che può essere un cono Può essere un'area a cerchio Può essere quello che vi pare Chiunque sia in quest'area e non superi un tiro salvezza Avrà le membra così intorpidite Che farà fatica a muoversi Dimezzate il movimento E gli date svantaggio nei tiri destrezza Che magari sono quelli che gli servono Per schivare eh, le, le cose di Jack Che distrugge le armature mm? Non so potrebbe anche essere Villain Action 2 Visto che Jack è quello che è responsabile tipo, Di attaccare le stalattiti ai tetti e agli alberi Jack crea delle stallattiti che cadono sul campo di battaglia e colpiscono chiunque non superi un tiro a salvezza di nuovo quindi se li avete così torpiditi eh, magari ah, può essere magari un tiro di costituzione il primo la prima in action potete fare un tiro destrezza per evitarla e poi fare dei tiri di costituzione per liberarsi dall'effetto magari è un effetto che dura più turni e quindi se fai un tiro di costituzione riesci a liberarti o un tiro di forza però costituzione mi pare più più corretto per il freddo, che tipo fai, uh, e ti, ti scrolli il freddo di dosso e vai. Terza vile action, che sono, è quella di cui sono meno convinto, ma ve la metto comunque, uh, Jack fa un gesto, alza le braccia e dal terreno salgono questi, queste cose, questi rami di ghiaccio che prendono tutti gli avversari, e bisogna fare un tiro uh, sempre per evitarlo, che può essere magari un tiro di forza. Se è fallito, uh, inizia... Il ghiaccio inizia a ricoprirti gradualmente e se fallisci top tiri eh, sei completamente di ghiaccio Come, non lo so, come il basilisco che ha l'effetto di petrificazione che mi pare che vada per più turni Non lo so, non sono sicuro, mm, qualcuno mi corregga. Quindi abbiamo dei tiri di destrezza, un tiro di forza, un tiro di costituzione E non lo so, magari anche quello del, del ghiaccio che dà svantaggio ai colpi, del ghiaccio agli occhi Può essere, non lo so, un altro tiro. Non so che tiro potrebbe essere per evitare questa roba. Wisdom. Perché tipo, lui ti guarda e tu capisci, tipo, distogli lo sguardo immediatamente. Un'altra possibilità che mi era venuta in mente per un combat era quella di creare un mostro che copra entrambi gli aspetti di Jack Frost e degli Ocul Frosty. Magari... È uno spiritello cattivo oppure uno spiritello buono che però ha una parte cattiva che sta cercando di, di gestire e che se messo in estrema difficoltà si trasforma in un gigante altissimo e picchiosissimo di super freddo. Magari stavolta non di 100 metri ma di 3 metri così è possibile combatterlo. Se volete optare per questa via il mio consiglio sarebbe quella di fare due mostri che facciano cose molto diverse Il primo potrebbe essere quello di cui abbiamo tra appena trattato Oppure uno spiritello ancora più control Che faccia, non lo so, che sia molto più mobile Non lo so, magari dà vita delle cose, dei pupazzi di neve che attaccano gli avversari, non, non so, non ho idea, scegliete voi secondo la vostra fantasia e anzi fate delle proposte qui così gli altri che guardano questi video non possono essere suggestionati da queste idee e fare scribe scrib come fanno tutti i master. E l'altra parte è un gigante appunto picchiosissimo che fa un botto di cose. Voi cosa ne pensate? Secondo voi questo mostro gigante quali azioni potrebbe avere fatemelo sapere attendo con ansia i vostri commenti e la possibilità di chiacchierare sotto il video ci vediamo con il prossimo video non il 5 ma il 6 e da allora andiamo di numeri pari in numeri pari vi ringrazio grazie per la visione Iscrivetevi se non siete iscritti mettete mi piace che è importante per l'algoritmo continuiamo a pigiare su questo algoritmo consigliatelo ai vostri amici le cose e spero che vi piaccia soprattutto appunto Fatemi sapere, datemi dei feedback su cosa si può migliorare, su che cosa possiamo fare Per questo fantastico mostra avvento. Buon mostra a tutti Chi è che mi chiama? Ma cosa vogliono? Pronto? Nagia mentre registro, bastardi Vabbè, abitica, eh, ve ne parlerò in un'altra vita Dove cazzo sono io so adesso adesso? Eh, che si fa il, be eh, sì, il bet, che si rifà il letto Madonna, il tedesco